Benvenuti! C'è una novità! Ho finalmente realizzato una sigla! Quindi, sigla! Quella di oggi è più che altro una lezione di italiano in cui vi spiegherò il significato di due parole spesso usate a sproposto. Queste due parole, infatti, mi serviranno nel video successivo e forse anche in altri. Sto parlando della parola strano e della parola normale. La parola normale indica una cosa usuale, una cosa comune, mentre la parola strano indica l'esatto contrario. Nessuna delle due parole ha un significato intrinseco positivo o negativo. Quindi se vuoi insultare qualcuno, non dirgli tu non sei normale. Poiché non ha un significato negativo. Si è strani anche quando si è meglio di ciò che è solito, di ciò che è usuale, di ciò che è comune. E non ha alcun senso chiedersi se ciò che accade più spesso è normale. Perché se una cosa è la più frequente è per forza anche la più normale. Quindi una cosa strana può essere meglio o peggio di una normale. Ovviamente se non l'avete ancora fatto iscrivetevi ma soprattutto commentate. E poi se mettete anche mi piace e condividete è ancora meglio. Democrats and Republicans are the same. Too.